Ultimamente su Reddit si è molto discusso un bug che è stato attuato soprattutto nella partita dai big contro Faze durante la PGL. Questo bug è stato più che altro utilizzato da Nex, da Tabsen e da Gobbi. La PGL ha deciso di rendere il bug legale. Tuttavia molti pro player non erano d'accordo con la decisione presa, quindi si sono riuniti e hanno insieme deciso di non utilizzare questo bug o perlomeno di non abusarne. Il bug consiste nel cracciarsi, successivamente saltare e mentre si è in aria bisogna rilasciare sia Control, cioè il tasto per cracciarsi, ma anche il tasto per saltare. Ora vi lascio alla visione del video.